Eloterapia Occhi Che occhi E un viso attorno Sorriso con dentro un mondo Un oblò Da cui mi piace ascoltare Il tuo mare Mare moto Niente Ti dà diritto ad essere come sei Solo la tua anima Difendila Con salda dolcezza Risacca imprevista Lungo il ritorno Più lungo anche se pari all'andata Siete a noi Pensa alle lancette Incatenate in un tempo che per loro non conta L'essere umano Libero dal tempo Cui offre le sue catene E il mare Continua a sbattersene ovunque vada Resti umani C'è sabbia dappertutto le vite si sfregano l'una all'altra e si sporcano a vicenda. Ganelli di emozioni intasano lo stomaco. Somiglianze, dicevo. L'essere degli umani è come il mare, ma è uguale, ma per trovarsi non gli serve spostarsi. Vita Park Un bluff Un gioco delle parti Un fuoco che finisce in cenere Una giostra dove mai manca la fila E troppo presto Devi scendere Era solare Poesia della buonanotte Nel mondo delle impressioni Non so cosa di te mi ha colpito Nell'epoca dei robot non so cosa di te mi ha acceso A cosa assomigli, come funzioni Poco importa Volentieri tornerai bimbo primitivo Per capire la lingua delle vibrazioni E rispondere ai tuoi occhi Non so Dio in tavola pronto ad essere mangiato ti amo oggi Per domani c'è tempo Un morso a Dio Un morso alla figa L'alternativa a me stesso è capire il mondo. Lasciatemi azzannare questa stupida vita. Grazie. Ciao ciao.